con con accento acuto copyright x0 e t islandese, negazione U con ghieres X3 U con dieresi TT dollar o con tilde euro, 8 e negazione T. Copyright News 1 negazione U con Ghieresi X o barrata SNS 0- negazione U con dieresi T2018 è uguale U con con accento grave. A con dieresi,1 virgola 1-4 uguale X o con accento circonflesso U con dieresi T$ et islandese minore via atti A con dieresi. Negazione U con dieresi chiocciola Y con accento acuto U con dieresi, T. TN con tilde U con dieresi o barrata KBS è uguale U con, con accento grave a con dieresi virgola 1 barra 4 uguale T dollaro et islandese minore di barra rovesciata. 0 grado OE a t dollaro e t islandese t barra verticale esponente 1 t barra rovesciata 1 barra 2% per cento minore di t minore di u con con accento grave u con dieresi e t islandese L grado t a con dierezi oe barra rovesciata t dollaro barra rovesciata u con dieresi a con dieresi x U con dieresi a barra verticale negazione barra rovesciata punto esclamativo rovesciato a con dieresi Sottolineatura. AOE 2010 di MUA con di negazione u con dieresi chiocciola 12 barra verticale x o con accento circonflesso u con dieresi a con dieresi barra verticale a barra rovesciata con con accento acuto con dieresi t 1 u con dieresi micro tx 0 et islandese et islandese t dollaro 8 e et islandese negazione u con dieresi grado a con dieresi p virgola negazione o barrata o et dollaro barra rovesciata t più o meno t con accento circonflesso chiocciola negazione o e a con dieresi e Islandese o e x o con accento circonflesso u con dieresi barra verticale l negazione a o con dieresi a con dieresi a con dieresi. a con dieresi l chiocciola negazione u con dieresi u con dieresi x barra verticale 8 barra verticale o con tilde t a con dieresi. Et islandese x minore di barra rovesciata x a con dieresi. a o et x o con accento circonflesso u con dieresi di u con dieresi h o e a con dieresi barra verticale apostrofo o e a con con accento acuto o e a con dieresi. Io condieresi a con con accento acuto chioccio la o barrata ftx et islandese tt e uguale virgola 1 barra 4 uguale a condieresi a condieresi x e a condieresi. Icon con accento acuto X o con accento circonflesso U con dieresi TI copyright O con accento circonflesso barra rovesciata TI Y con accento acuto TI O barrata U con dieresi et islandese a con dieresi o barrata copyright minore di barra rovesciata 1 barra 4 uguale T dollaro di a con, con accento acuto FT euro o con accento circonflesso e ad F a con dieresi. Euro con accento circonflesso TO barrata con dieresi. 0 tt dollaro et islandese di A con accento acuto XX0 A con dieresi X negazione barra verticale apostrofo x con accento circonflesso u con dieresi barra verticale itmed x dollaro con accento circonflesso i, t dollaro chiocciola u barrata f u con dieresi a con dieresi xt x t barra verticale 0 a con dieresi. i chiocciola 0 di u la dollaro punto punto punto t dollaro i islandese. A o e barra rovesciata ti dollaro e t islandese. 4. Negazione u con dieresi grado a con dieresi. Tiet islandese q chiocciola y con accento acuto a con dieresi a con dieresi. Negazione a con dieresi i 4 0 a con dieresi a con dieresi. Dollaro barra rovesciata con a con a apostrofo o barrata U con dieresi et islandese a con chiocciola t di tu con t negazione u con grado a con dieresi u con dieresi et islandese o e apostrofo e barra rovesciata t barra verticale 0 barra verticale a con dollaro dl o x di o con accento circonflesso u con dieresi. o con accento circonflesso i x o con accento circonflesso u con dieresi t dollaro di o con tilde euro x a con dieresi barra verticale. e x o con accento circonflesso u con dieresi 0 di dollaro. Punto punto, punto punto x f chiocciola virgola con dieresi o barrata io barrata t8 o con accento circonflesso negazione o e a con dieresi et islandese o e virgola negazione o barrata o e dollaro punto punto punto t barra verticale x0 l8 et islandese t più o meno o con tilde euro barra verticale xa con dieresi. 4. Apostrofo. O con accento circonflesso u con dieresi barra verticale a negazione o e chiocciola dotto a con dieresi a con dieresi a con dieresi. O con accento circonflesso u con dieresi. Apostrofo. O barrata i barra verticale x o con accento circonflesso u con ghierezi x barra verticale a con ghierezi a con ghierezi. T è uguale 1 barra 4 uguale di micro t x o con accento circonflesso u con ghierezi et islandese. Et islandese x minore di barra rovesciata ux 0 et islandese. X o con accento circonflesso u con dieresi a con dieresi, 1 barra 4 uguale minore di negazione o barrata i barra verticale a y con accento acuto a con dieresi ti dà 8 euro a con dieresi. Sottolineatura 4.